Salve a tutti amici in questo nuovo video, video di Capped. Dopo tanto tempo di essere Torniamo con Kid. Allora, già abbiamo sconfitto questo Gigio prodigio, Gigio prodigio e ora vi faremo partire la clip. Questa, tiz questa tizia che, in che si chiama che si bon bon baronessa Bombonbon, bon bon. vedi baronessa Bombon? Bon bon bon bon. bon. bon. bon. ok allora ci Vediamo tengo a spiegare bon bon ci tengo a precisare che uh, tante cose già le abbiamo fatte perché abbiamo registrato tante di quelle volte che però abbiamo eliminato tutti i questo vabbè. dicevo la, la cancellate ma riproviamo vabbè. riproviamo mi preoccupa me la faccio ritornare alla proagine vai vai tranquillo adesso tutti magari <ride> stavo giusto così sfottendo Oh Mamma, il primo è andato. Ora cambiamo arma perché tanto già so che compare oggetti... I proietti... I pastelli... I pastelli... I pastelli... I pastelli... I pastelli. Eh, ma I no, questi pastelli. I pastelli. I pastelli. I pastelli. I I pastelli. I Ops, ops, ops, questo è andato. Allora manca l'ultimo mini boss e poi poi c'è che è facile. Ok, vabbè. No, no, è... va bene. Missa Bonbon. Missa no, uh, bon Bonbon. Bonbonbon. Bonbon. Abbiamo ah, qualcosa con ah, Bonbon. Amo eh, questa è easy, dai. Se non mi sparasse però è eh, questa bitch se non mi sparasse. L'anima, l'anima, l'anima, non spararmi l'anima, eh. Dai. Ansia. Mannaggia. Shit! Ma queste nuvole non c'erano, non ho messe adesso? No, no, ci stanno, ci stanno. <ride> Non me le ricordavo. Dai, schiatta! Crepa! No! Oh! Ci siamo quasi! Ma se faceva con Cioccan? Mi sta incazzando, vedi? Ecco che, che si incazza! Cocca muoglio vedi che fa? Mangiato la testa, eh! oh La testa! Adi! Oh. ma anche la testa non lanciava ha <ride> aggiunto cose per non farci vincere ah. Vullo. Ah. Vullo. Oh, e anche questa è andata morta. al terzo tentativo secondo eh, tentativo ce la siamo andata molto meglio delle volte scorse ma io è la proagine è una e cosa in vena ok è eh, ritornata bene, bene bene. È il primo è andato, adesso ci possiamo fare tante altre cose, proprio anzi, proprio bo dei bonus perché siamo stati assenti per tanto tempo mm, Ok Voto B- meno. Wow, uh abbiamo preso B, vabbè, perché... stiamo ritornando il proino Sì Sto un po' ritornando un la proagine Un po' pro di aggine. brisa. Andiamo Allora, e eh, vabbè, questo è andato, allora, lo sappiamo già. Noi allora. abbiamo registrato di sicuro questo adesso Poi questo, ti ricordi di quello del treno? Mm. E eh, vabbè, questo l'abbiamo fatto vedere, ma nella clip Poi... Ci rimane, allora, ci rimane la una minimappa che la facciamo un attimo. Mm -hmm. Così. Wood. Eh. E vediamo di fare una, almeno un altro boss. Un altro boss. Guarda, allora, abbiamo preso già tutte e cinque le imonei. Solo che dobbiamo farlo almeno per recuperare. Perché sono cose che già abbiamo fatto però... Vanno recuperate. Devo uscire un nuovo DLC di Cuphead, sì. dove praticamente potete pu giocare a 3, quindi volendo ah, poi bene. possiamo fare che io, tu e simone io e due e Sini, oppure, io, Medeo, eh? oppure io e Simia Medeo va bene, oppure io e eh? Simia okay. Medeo dove mettono degli Se ho capito bene, almeno da quello che mi ha detto si dove mettono di sicuro questo personaggio per giocare a tre e poi mettono anche dei, dei nuovi boss. Ah, perché qui sono... Non, non erano... Ma Magman e Simon. Magman e Capped Per Magman e Cuphead... Però proprio chi sa chi sarà il terzo. No, è una tazzina sempre. Però non mi ricordo il nome Palluccia. Allora quello. Sai come? Tutto sommato è facile, basta farci pratica. Eh, certo, eh. E eh eh no, no, stavolta non mi freghi. Tu non mi tu eh no, non eh? Non eh mi, ma non eh. puoi non miare, eh, eh? Non mi. Ecco qua, ciao bello. Ciao mostro, ah, no. il biscotto prussiano. Vedi, serapina. Un po' di mayonnaise. Ah, di cetriolo alla rara, Atti crepipo, Atti oh, no. no è, guarda che se se muoio. ok oh, vai. <ride> vai, vai. No. No, no, non fai muna. Oh. Oh. Ah, vai. Ah. È giro È Dio. E' porco! Vai come va? Come va? Ok. Allora, guarda. Così non prendiamo danno. Così. E così. Passato. Ok, ho in coin, coin. Ah, facciamo. Così. Non voglio prendere danno, ok? So che questo vuol dire. Oh, però l'ho preso comunque, a questo punto uscivo prima. Mm, eh, vabbè. Ci provato. Ok, morto. Vabbè, comunque l'avrei preso danno. Danno, va bene così. Dai, dai, dai, dai. Ok. Oddio! Oh, dai, ancora un po'. Ma questo dopo i tuoi tromboni c'è ancora parecchio! Ricordi questo? Ah eh, no, questo no. Ah Facciamo se morire. Ecco. Ah, finalmente, uno gli occhi volanti. Mmm aspetta non so. è un lunghetto eh no vada che cosa che cosa che cosa che la lingua oddio aspetta posso passare posso passare penso che dobbiamo è morto <ride> è morto, <ride> è morto! <ride> qua forse sono stato vero più o meno me lo ricordo di oggi eh, non era facile eh non era facile ma se cioè, non è proprio un rito, cioè proprio l'ultimo che dobbiamo fare è quello che ti deve far svolare la famiglia. Sì, che deve rimane proprio scassate. Cioè, ecco perché Capped non l'abbiamo fatto più, perché eh, puntualmente bravo. tutte le volte all'inizio all va bene alla fine poi. Eh... Cominciamo a sbroccare. Ecco giusto, il motivo era questo. Riproviamoci. Chi lo fa facile secondo me perché l'ha fatto tipo qualche milione di volte almeno. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ani, che non ti ricordi quali stati più difficili la mm, fatto? Non forse il... No, è un po' difficile dirlo. No, no. Ovviamente la creato per certi livelli, forse ce ne stanno tipo 5, 6, ma non so che sono tutti della stessa difficoltà poi altri 5 magari un pochino meno no. ma comunque molto difficili no questo si trigger, devo che a spada... ah no, si fosse... trigger è adesso ok, detto che si trigger si ma stai calmo eh stai calmo cosa mi vieni? Ah. Pro... non dico che è buona però probabilmente potessi io ho due vite, ci due vite, sono due vite e eh. Cioè, visto con la Venangereton mangiare È stato, ha ucciso. L'ho ucciso. Non ci posso credere. Non ci posso credere, l'ho ucciso. Cioè, l'ho riucciso, ri Però non l'ho ucciso. L'importante è che è morto. È wow. morto! È morto! È un abilino Si è messo bimino! ma che sta so fa? Che sta so fa? <ride> Sempre di meno, di meno. Non lo cambia più che la fisso, di meno. E anche questa è andata. Spero, Spero che questa è... quinta puntata di Capped vi sia sì piaciuta. È Se così lasciate like, commentate e condividete. Sì, Al prossimo, Al prossimo video <ride>